Uomini e donne, Soleil sorge, perché ha incontrato Marco Cartasegna. Soleil sorge e Marco Cartasegna di uomini e donne insieme? L'ha smentita. A quanto pare non c'è davvero pace per Soleil sorge. Di fatti, dopo essere stata sorpresa giorni fa insieme a Marco Cartasegna, è scoppiato un vero e proprio caos sui social. Motivo per cui, la bella ex corteggiatrice di Uomini e Donne, stanca di leggere critiche, è sbottata furiosamente. E. Come riportato dal blog Il Vicolo dellenefs.it, ha scritto un lungo post sul suo profilo personale del noto social network Instagram, asserendo senza tanti peli sulla lingua. Quando avrò tempo e voglia per rispondere alla marea di stupidaggini e cattiverie dette in questi giorni sarò la prima a farlo e quando dirò la mia capirete come stanno le cose e le scuse non le accetterò più e... Parole che invece di buttare acqua sul fuoco, non hanno fatto altro che alimentare la bufera. Ma perché Soleil sorge è stata così criticata in questi giorni sul web? Andando nel particolare, come molti sapranno bene, Marco Cartasegna è stato lacerrimo rivale di Luca Onestini nella scorsa stagione del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. E il fatto che la fidanzata di quest'ultimo sia stata sorpresa insieme a Marco ha fatto gridare allo scandalo. Uomini e donne, Soleil sorge nella bufera perché è uscita insieme a Marco Cartasegna. I fan, inoltre, non sono stati certi gli unici a criticare Soleil sorge. Infatti, proprio ieri pomeriggio anche il fratello di Luca Onestini è sbottato, attaccandola duramente. A quel punto, la bella ex corteggiatrice di uomini e donne ha cercato di difendersi, scrivendo un lungo post su Instagram, dove ha smentito qualsiasi flirt con Marco Cartasegna, con il quale, ha aggiunto, è nata solo un'amicizia. Un'amicizia giustificata anche dal fatto che entrambi vivano nella stessa città. Tuttavia non è sembrata essere molto convincente, visto che la giovane non è mai stata lasciata in pace in queste ore dal popolo del web, indignatosi per questa sua clamorosa mancanza di rispetto nei confronti del bel fidanzato, impegnato proprio in queste settimane al grande fratello Vip. La giovane di origini americane farà presto chiarezza? Riuscirà a fugare qualsiasi dubbio? Chissà, intanto pare davvero non ci sia un solo giorno in cui non crei scompiglio sulla rete. E dopo essere stata criticata dal fratello di Luca, ha dovuto leggere tante altre illazioni, che l'hanno fatta molto indispettire. E chissà se questa storia verrà rivelata al suo fidanzato lunedì prossimo nella quarta puntata del grande fratello VIP.